Cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video, video improvvisato che eh, mi è venuto in mente tra ieri sera e questa mattina di farlo. <coughs> Ovviamente io parlo ore e non succede niente, poi come inizio a predicare mi l'avvia la voce. Classico. E eh, va come dice qualcuno si vede che doveva andare così allora <coughs> eh, vorrei parlare di un argomento in pochi minuti un argomento che personalmente ho trattato cento volte per dire no e trattato e ritrattato cioè eh, come potrei definirlo una sorta autoinganno barra empietà, perché non si tratta solo di autoinganno, ma proprio di impietà. Il Signore Gesù Cristo parlò di molti concetti, mi viene in mente questo adesso, fra cui abbiamo già fatto più video dedicati no, alla bestemmia eh, dello Spirito Santo. La bestemmia dello Spirito Santo piuttosto è un fatto dottrinale. Considera bene che la bestemmia dello Spirito Santo non è tanto un'azione che, ehm, che l'empio commette nel cadere in un determinato peccato carnale che è gravissimo, per esempio l'adulterio, rubare, fornicazione, fare del male, eccetera, eccetera, eccetera, che sono cose molto gravi per le quali eh, se, eh, se non ci pentiamo ci, per ci perdiamo l'anima, ovviamente, quindi non vogliamo minimizzare queste cose. Però la bestemmia contro lo Spirito Santo è proprio un fatto dottrinale che secondo la nostra scuola di pensiero non ha assolutamente a che fare con un determinato peccato, e già lo abbiamo spiegato, però rispettiamo tutte quelle scuole di pensiero diverse, perché se ci fosse un peccato... Che, lo, che il sangue di Gesù non potrebbe lavare, beh, l'opera di Cristo non sarebbe completa, sarebbe incompleta e quindi non sarebbe neanche perfetta. Quindi si tratta di un vero e proprio stato di ribellione. È più articolata la situazione, potete vedere i video dedicati. Però, perché inizia a parlare da questo? Perché... Ehm, ha a che fare con l'argomento che stiamo eh, trattando. Cioè, si tratta l'antitrinitario e l'unitarianismo è proprio uno stato di ribellione, di ribellione, e perché... Per la stragrande maggioranza delle volte eh, gli unitariani e quant'altro sono la maggior parte delle volte, non ho detto sempre, ma la maggior parte delle volte sono molto coscienti di quello che stanno facendo, molto coscienti. Quindi è proprio un vero stato di ribellione, quindi non c'è via di uscita. Fintanto resti in questo stato, certamente. E molto spesso gli unitariani, è molto comune, non è sempre così, ma è molto comune che gli unitariani sono stati eh, trinitari. <coughs> ma io voglio parlare di un, eh, un argomento che ha a che fare proprio con l'autoinganno. <coughs> Perché vorrei, vorrei andare a smontare per l'ennesima volta, quindi mi andrò a ripetere, no? Che cos'è santificarsi? Cos cosa, cosa, cosa vuol dire essere santo? Uno degli argomenti che presentano gli unitariani per deviare no? l'oggetto trattato, no? come dire, ma non è poi così importante parlare di Trinità, ovvero il contrario, quello che conta è essere santo. Capito dove vanno a giocare... Eh, cioè a Roma si dice ma scusa ma c'è sei o ce fai? cioè è molto grave questo è molto grave perché veramente si vanno a calpestare i concetti più elementari della razio perché qui a parte che si va proprio a calpestare la parola di Dio ma qui stai proprio facendo un insulto alla ragione alla razio ma cosa vuol dire essere santo? Biblicamente parlando vuol dire essere appartato, appartato per Cristo, appartato quindi per la parola. Apparta Cristo, vedi Gesù, Cristo, il Cristo e la parola sono la stessa cosa. Ora io posso capire che se sei nato di nuovo ieri non lo sai, ma una persona con due o tre mesi di fede già lo sa. Quindi la parola e Cristo è la stessa identica cosa. Quindi santo vuol dire appartato per la parola. Appartato per la parola significa, per la parola significa per, per osservarla e per insegnarla. Quindi santo per la parola. E la parola parla di una sola verità. In questa verità c'è un padre, un figlio e uno spirito santo che ti dicono quello che devi fare, quello che non devi fare, quello che devi essere, e che operano in te una nuova persona, una nuova nascita. Quando tu vuoi ingannare te stesso e il prossimo, illudendoti e facendo, inducendo in illusione gli altri, che la santificazione si andrebbe a circoscrivere in due o tre cose, normalmente la circoscrivono, due cose fornicazione e adulterio per loro la santificazione è solo questo non c'è altro e non sto minimizzando l'importanza di questi due concetti anzi li voglio sottolineare evidenziare e riproporre un'altra volta come concetti fondamentali ma non sono solo questi amati perché se tu prendi uno che mente e basta e uno che vive una vita, un altro che vive una vita di adulterio e fornicazione, fra i due non c'è nessuna differenza. Ma, peggio ancora, se tu cambi gli statuti di Dio, entri nel peccato dottrinale e, ripeto, la bestemmia contro lo Spirito Santo ha a che fare con peccato dottrinale. Perché vai ad attribuire... <coughs> Allo Spirito Santo azioni demoniache, quindi vai a calpestare la dottrina, vai in ribellione alla dottrina, non è tanto un peccato specifico, perché qualsiasi peccato fai, se tu lo confessi, ricevi il perdono, non esiste un solo peccato per il quale non si riceve il perdono quindi la bestemmia, il peccato della bestemmia è un'azione completa quando la persona ha realmente la conoscenza di quello che sta accadendo e calpesta quella verità, calpesta quella situazione, calpesta la parola di Dio si ribella alla parola di Dio, cade in quel peccato è un vero e proprio stato di ribellione del quale non c'è via di uscita Fintanto stai nello stato di ribellione, ma coloro che hanno conosciuto, che hanno conosciuto, che erano salvati e si sono ribellati, poi dice la scrittura in ebrei 6 eccetera che è impossibile che vengano a ravvedimento perché poi noi sappiamo che noi possiamo fare le cose unicamente per... Eh, la potenza dello Spirito Santo, ma poi se il Signore se ne va e non viene più a te, perché tu lo hai deciso volontariamente, cioè deliberatamente, nel pieno delle tue facoltà di intendere, di volere, spirituali, eccetera, eccetera, eccetera, lui se ne va, ma è tua la decisione. Ma io non voglio tanto parlare adesso di questo, però sì voglio dipingere questo quadro, con quanto detto, quanto desidero rappresentare la follia dell'antitrinitario. Cioè l'antitrinitario, per deviare, per depistare il fatto che lui sta calpestando la parola di Dio, dice al trinitario l'importante è santificarsi. Appunto, l'importante è santificarsi. E come fai a essere santo quando prendi la parola di Dio e la calpesti? dottrinalmente in nome di ma io sai non rubo non faccio fornicazione non faccio adulterio peggio sei ripeto i peccati sono tutti uguali e gettano all'inferno peggio sei anche i massoni nel, nel loro regolamento poi c'è chi lo serve e chi non lo serve la massoneria che è un ordine satanico ha come regolamento la castità Mi sembra che erano i manichei che anche loro avevano questo regolamento. Vado a memoria, però non so, si, non so si, sicuro. Ci sono tanti, l'induismo ha questo regolamento. Quindi non è vero che ah, uno che è, è involucrato con eh, il mondo buio e oscuro eh, non può essere casto, eccetera, eccetera. eccetera. Falso! Falso, questo è completamente falso. Persino eh, sì, l'induismo, non so se pure il buddismo, non lo ricordo, comunque ci sono tanti ordini che, scusate, che non sono, eh, che sono satanici, che presentano appunto. Questa sorta di castità, ma nulla a che fare con la santità. La santità non è solamente essere casto. No, no, quello è uno dei tanti precetti. Ma non è l'unico. Ma qualora tu facessi tutte le opere del mondo, se poi modifichi la dottrina di Cristo, altro che santo, tu sei un satanista allo stato puro. Tu c'hai patto satanico senza neanche saperlo. Questo che io sto dicendo è elementare, è molto elementare, e allora perché non lo capiscono? E torniamo a quello che abbiamo detto quando abbiamo iniziato a parlare. Ma ce so o ce fanno? Mi viene in mente quel verso, non vi ingannate, del Signore non ci si può beffare. Non ci si può beffare. Vedi, uso una, dico, voglio dire una pazzia che già ho detto, paradossalmente uno che vive, signori, in fornicazione, è adulterio, è dubbare, ha più speranza di ravvedersi che di uno che nel pieno delle pro proprie facoltà di intendere e di volere mente cambiando la parola di Dio. Uno di questi ha più speranza di voi, signori antitrinitari. Attenzione, e questo vale pure per i cattolici, che calpestano la Trinità, perché alla Trinità aggiungono la figura di Maria come Deità, come Divinità, perché viene adorata, viene pregata, pregare, sinonimo di adorare, venerare, Guarda il vocabolario della lingua italiana. Venerare vuol dire adorare Venere. Imparate, signori cattolici e signori antitrinitari, che non c'è nessuna differenza fra voi due. Io, ve le ho, io vi ho portato in pochi minuti in modo molto semplice, duro e diretto, una grande verità. Chi avrà orecchio per udire? Troverò la fede in terra quando tornerò e badire il Signore Gesù? Senza fede, amico mio, è impossibile essere salvato perché la santità e la fede sono imparentati. Se tu non credi, non sei santo, mi dispiace. E se tu non credi alla Trinità? tu non sei santo e se tu calpesti la trinità e la parola di Dio tu non sei santo è inutile che vai a prendere in giro gli altri appunto pensa a santificarti quindi credi al padre al figlio e allo spirito santo Dio ti benedica con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti condividete questo video scaricatelo ricaricatelo fate quello che volete Fatele girare questi video e anche quelli dei, degli amati fratelli. La verità, la parola di Dio è un'acqua che nessuno la ferma, neanche le mura. Shalom, Maranatha.